Salve a tutti ragazzi, qua dato benvenuti in questo nuovissimo video, siamo oggi su Far Cry 2 E già il fatto di essere Far Cry 2 cioè. Eh! Allora, quando ho fatto appunto il video presentazione, appunto in cui mi sono presentato come membro del DAT team Avevo parlato come sono morto Ah mi ha ucciso un compagno, ok Avevo ah, parlato di questo gioco appunto, di come fossi veramente affezionato a questo gioco perché lo ritengo uno, ha me uno dei migliori FPS a livello di multiplayer. E oggi dopo molto tempo riesco a portarvelo sul canale. Ebbene sì, ho deciso di riprenderlo. Prenderlo seriamente nel senso che ho, diciamo, appunto, ho cercato un server, ce ne sono tantissimi ovviamente, ce ne sono veramente pochi. Tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Ancora! Mi ha ucciso un compagno, Dio santo. Tinchilo ovunque. Siamo malissimo. E l'avevo portato... A... Mm... Ah, sorry. Vabbè, non provo. E l'avevo portato alla mia presentazione perché io ho... ho troppo questo gioco, veramente. A premio è veramente uno dei FPS. E oggi siamo qua con la classe, vabbè, mega OP, quindi M249 OP. Perché sì, a certi punti di vista OP perché... <coughs> Non so se ho, miss ho missato il jump e, um, L'M249 è anche un'arma da distanza che boh, è, è OP Nel senso che se io mi metto qui E non mi ricordo neanche come si gioca Raga aiuto e, um, Appunto se um, si riesce a mantenere un ottimo controllo del mirino È OP quest'arma Sia da ravvicinato che da lunga distanza Cosa? Allora io adesso dovrei essere 2-0 ma i compagni continuano a killarmi. Per la prima volta sono morto normalmente. Va bene. E, e, ed è OP quest'arma perché, sì. Cioè, mi si fa quello che vuole, su sto gioco rimane un'arma realmente. Eh, troppo P Perché io ho cambiato arma? Perché quello non muore? Ma perché devo. Perché <susurra> devo anche. <susurra> Ma che devo anche incazzarmi su questo gioco? È uno agarati. dei giochi più belli e teneri del mondo. Mi ci devo incazzare, vedi te. Oh, ti ho visto. Io stesso sto giocando con tutti i dettagli al massimo. O quasi tutti, vabbè. E non so il motivo. Li avrei dovuto togliere perché io non gioco mai con i dettagli al massimo. Mi tengo sempre risoluzione al massimo e tutti i dettagli al minimo. Perché ritengo appunto Molto più facile giocare eh, anche, Soprattutto nelle mappe più, più grandi Individuare anche i nemici Che voi credete che sia semplice Non lo è Che in questo gioco individuare un nemico Ve lo posso assicurare che non lo è Tu Muori Ma sto laggando No perché su sto gioco quando Laggate Voi non vedete laggare no? Però vedete robe strane Tipo gente che ti passa attraverso Tipo tu spari, il però... Il ah, eh? Ed è bello. È una dei, delle robe che rende questo gioco incredibile. Perché questo gioco è così abbandonato a livello di lag? La, la Ubisoft ha fatto circa tre aggiornamenti... Anzi, ha fatto tre, sì, tre aggiornamenti e poi ha abbandonato il gioco. Come il resto degli altri giochi, non che abbia fatto nient'altro. Eh, solitamente tre, consideriamoli main patch, cioè tre patch pesanti, e poi basta, ha abbandonato il gioco. Il problema è che questo gioco è uscito nel 2000, alla fine del 2008 E, essendo uscito così, diciamo, diciamo, essendo un gioco molto vecchio Non è, diciamo, non è proprio bellissimo per i giochi moderni Cioè, non è bellissimo appunto per la situazione moderna, come ad esempio le connessioni e robe così E quindi, ahimè, ogni tanto si vedono scene del genere in cui, ecco come ora, dammi diamanti Tipo questo si trasporta questo che cerchete di inchillarmi vabbè avete capito insomma il, il gioco ha vari problemi questo però non vuol dire che se fosse realmente tenuto come dovrebbe essere un gioco multiplayer tranquilli non lo è questo qua sì, sarebbe uno dei migliori giochi e bom, sto iniziando a prenderci la mano ok allora se vedo una distanza se vi farò vedere quante OP sta quest'arma che voi non avete idea voi direte Bah, da lontano Nyeh. non capite un Cazzo, quest'arma è OP. Ho ne ho visto uno. Fermi Anche tutti. I loro diamanti. Ah, vieni fuori. Quello ha lo ah, spawn kill. Cioè, vedete, un paio di colpi e la gente va giù. Madonna, quello lì che... In net glitch si è messo. Cosa siamo su mv 2 Su... Sì. Se sto qui non dovrebbero, tipo, massacrarmi. E invece scherzavo tantissimo. Allora, in sto gioco, in sta mappa, ultimo bastione, raggiungi la torre, hai vinto. Perché? Perché raggiungendo la torre, tipo, oh, diventi dio. Puoi vedere tutto il loro spawn la gente che esce, e solitamente essendo molto ra ravvicinato loro al primo colpo perdono il, appunto, la protezione dallo spawn kill, gli eh, una mappa squilibrata Sì perché a seconda di chi hai in team eh, Gente un minimo preparata Cioè non io perché in questo momento sto veramente facendo schifo In questo momento non, non so veramente neanche le basi E niente eh, Sei gente preparata insieme E soprattutto che sa rubare il diamante Non come i miei compagni che stanno facendo ora Che non sa neanche prendere un diamante Solitamente Una buona probabilità di vincere allora, tu hai lo spawn kill da 25 minuti Te ne prego, muori Ok, lì c'è un altro che gli del alla base. Qua c'era un nemico? Mi hai crashato la connessione, mi sa Ok, mi è cresciuta la connessione Adoro la telecom Ma perché Quando devo registrare Un gioco fantastico Esempio Far Cry 2 Avvengono ste cose. È un video breve, però lo devo tagliare qui. Quindi, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel like o un dislike per appunto. Valutare il mio lavoro. Vi ricordo di lasciare un commento o suggerimenti per qualsiasi altro gioco. I miei video saranno come al solito martedì e venerdì e guardate le Ah, tirato un pugno alla schrivania. E ricordatevi di guardare le pagine di Facebook, di Twitter. Tutto in descrizione e direi che ci possiamo salutare quindi seguiteci ci vediamo al prossimo video ciao a tutti